ciao e benvenuti a un nuovo video allora prima di tutto fatemi sapere se questa postazione un po' di fortuna vi può piacere perché avevo da farvi vedere solamente questo prodotto e non volevo tirare fuori tutta l'attrezzatura video con gli sfondi e tutto il resto l'attrezzatura è sempre quella quindi fotocamera, microfono, luci, c'è tutto semplicemente è una postazione un po' di fortuna fatemi sapere anche le luci e la qualità audio qualità audio perché ho messo un microfono supplementare oltre a quello della fotocamera in modo che poi se si sente basso vado a prendere la traccia del microfono supplementare e la inserisco alzandola, quindi un po' di editing ma si può fare le luci perché normalmente ne ho tre disposte più larghe sono un po' molto compresse e quindi penso che la qualità dalle prove vada bene, ma sono flesciata. quindi potrebbe essere ma andiamo a mostrarvi che cosa voglio farvi vedere oggi dunque questa è la vip selection di pinalli in collaborazione con puro bio e ci piace tanto vista così me l'ha inviata pinalli quindi questo è de, non è una collaborazione ma un po' to gifted ed è una selezione di prodotti della puro bio che dovrebbe essere in vendita, sì, sul sito di Pinalli a 39,90 fino a quando non va sold out è un'edizione limitata quindi al momento di registrare il video è ancora disponibile quando lo edito e lo carico se ce ne saranno pochi pezzi, probabilmente non ci sarà più ma è un modo per provare i prodotti allora, andiamo ad aprirla ok è molto carina Dunque da questa parte troviamo intanto una borsa riutilizzabile e ripiegabile che trovo carinissima perché è messa così ed è piccolina sicuramente ma è perfetta da tenere ad esempio in borsa. Eccola qua ma ci mettiamo dentro i prodotti man mano che li apriamo quindi è utilizzabile per me l'idea è carina ma adesso oltre la borsa che ho già appoggiato andiamo a leggerci il claim di Puro Bio allora Puro Bio si impegna per ispirare, sensibilizzare e cambiare il modo in cui ci prendiamo cura di noi stesse verso il futuro più sano e sostenibile già solo qui abbiamo pensato ad una selezione di prodotti must have serio inserire nella tua beauty routine e da custodire una tote bag ripiegabile e riutilizzabile ma che carina allora i prodotti sono 7 ma io direi 6 6 più 1 vedendo così non so se rifarvela vedere ok perché se la muovo troppo cadono i prodotti. Allora, prima cosa dico 6 perché il primo che vedo è un temperino. A mio avviso utile, ma avrei magari inserito qualcos'altro. Però è carino. Aspettate che lo rimuovo. Ok. Temperino a doppio ingresso, quindi per tutte le matite, quelle grandi e piccole. Ed è così. Ok e poi dopo è quello che è il salbatoio quindi quando è pieno si va a votare allora, è carino sicuramente utile utile sì, non l'avrei inserito in questa bag ma non l'ho fatta io vediamo ai prodotti intanto, prima troviamo quelli per capelli questo è uno shampoo delicato 200 ml ed è vegan nickel test per capelli da normali a secchi eccolo qui shampoo delicato per la cura quotidiana per l'igiene di tutti i tipi di capelli ok vediamo la profumazione proprio delicata è proprio delicato ok lo shampoo lo proviamo sicuramente mettiamo giù andiamo in ordine in ordine troviamo anche questa 5 vitamine maschera capelli alle 5 vitamine e ci piace anche questa bello il fatto che abbia questa confezione in bustina apribile e riutilizzabile. 40 ml dice che è un trattamento unico rigenerare la luce naturale dei capelli spenti e privi di luminosità questa la provo oggi la maschera sfrutta mix vitaminico naturale offerto dai suoi ingredienti principali che voglio leggere albicocca, passiflora e lampone mm, lucidare e idratare i capelli Tempo di posa, 5-10 minuti. Questa la vado a provare, mi piace il pack, anche da viaggio, volendo, ma comunque sia, mi piace, è bella, bella, la maschera mi piacciono sempre, i porti capelli mi piacciono sempre, da provare, da testare, perché sono ridotta molto fa, <ride> io ho un pochino stressati, sì. Poi andiamo avanti, oh. Allora, aspettate perché questo aveva un po' di colla, perché erano incollati sotto, ma alla fine si sono scollati. I corrieri non sono mai tanto delicati, ma comunque è arrivata. Allora, Bubble Mousse, detergente viso, eh, 100 ml per tutti i tipi di pelle. Oh, non riuscivo a togliere la colla le mousse per il viso, detergenti, questa è fatta così a me piacciono piacciono perché de, soprattutto con la doppia detersione a me piacciono tanto Ed è quindi dopo la fase oleosa questa la schiumosa mi piace schiumogena, non schiumosa c'è di prodotto, ok? per tutti i tipi di pelle, quindi è un detergente classico questo lo proviamo siamo a tre prima di fare gli altri tre io adesso vi sto mostrando così appena appena appena e dei prodotti eh, che si presentano fatemi sapere nell'info box non nell'info box perché quello lo scrivo io in info box, fatemi sapere nei commenti se qualcuno di questi prodotti l'avete provato anche tra quelli che vi mostrerò e se vi interessano ad esempio dare, sapere di più perché sapete che sul canale faccio anche le recensioni approfondite quindi testo su strada, le prove quindi per una recensione più approfondita uno, seguitemi sul canale due, fatemi le richieste e testerò i prodotti sto facendo le recensioni e gli ultimi prodotti che mi avete chiesto quindi vi ascolto tutte andiamo avanti con una crema viso <coughs> Idratante leggera, A più P3 complex, ok, è carina ma io voglio sapere, proprietà antiossidanti arricchita glicerina vegetale, acqua di fior d'alise, estratto di mirtillo e bacche di goji, bacche di goji ci piace, crema leggera con acido ialuronico, ma Andiamola ad aprire, 30 ml ve l'ho detto, è questa qui, quindi abbiamo Sham e eh, Skinker. Non si apre così? Si apre così. Ok. Ha un profumo abbastanza neutro la crema effettivamente è abbastanza leggera per essere una crema idratante ed, ehm, sulla pelle misto grassa la consiglio alla sera almeno da provare poi vedete come si comporta la vostra pelle però non applicatela sotto il make up perché comunque è una crema idratante quindi un po di corposità ce l'ha sotto il make up e a proposito di make up la pelle secca invece è normale o secca o se non vi truccate mh, è già assorbita quindi da provare quindi abbiamo due prodotti capelli, due viso concludiamo con i due prodotti make up che vedo qui partiamo da long lasting ecco qui ed ecco che si spiega anche il perché delle del Matite. questa è una matita ed è nera matita occhi bella nera mina bella scrivente assolutamente niente da ridire la proverò però per adesso assolutamente niente da ridire e concludiamo con l'ultimo prodotto che è questo e questo è il mascara, volume extra, questo è il black to black, questa è la confezione. Mascara long lasting effect, fino a 12 ore di durata, volume extra, andiamo ad aprirlo. Bello, questo non l'avevo visto, bello, bello fatto così, ne a vedere lo scopolino. è a clessidra, quindi un pochino più, ciccio, più cicciotto ai lati e più sottile nella parte interna, da provare, però mi sembra un nero abbastanza nero, così a occhio, e dello scovolino applicatore mi sembra valido per avere un effetto volumizzante. A questo punto io metterò questi prodotti sotto test subito, e voglio sapere da voi cosa ne pensate, se qualcuno vi ispira, se mi incuriosiscono, se li avete provati e quali mi consigliate di provare per primi. E niente. Con questo è tutto, fatemi sapere tutto nei commenti, io spero sia stata utile, avete tutto in compagnia e vi ho fatto conoscere qualche prodotto nuovo, come sempre ringrazio Pinalli e Puro Bio per questo prodotto, questa box, la VIP Selection, che comunque è periodicamente Pinalli fa uscire delle VIP Selection in collaborazione con un brand per un tempo limitato, quindi è un'edizione limitata.